Molto spesso capita che l'override di lingua non trovi determinate stringhe. Ad esempio, in questo caso, questa frase qua, se vado in override lingua, lato italiano, perché sto traducendo l'italiano, cliccando su nuovo e cercando proprio questa frase in inglese, quindi cercandola come valore non mi dà nessun risultato ho provato anche a cercare card come valore e mi dà un'infinità di opzioni ma io non so quale cliccare allora esiste un metodo molto semplice per capire qual è la costante da modificare. Siccome qua siamo in lingua inglese, allora io vado in lingua inglese, clicco su nuovo, e qui cerco esattamente questa frase. Possiamo fermarci anche qua. Your card is. Quindi, cerco come valore, ed ecco che mi dà esattamente qual è la stringa da modificare. Non la devo modificare qua in inglese, ma la devo modificare in italiano. Dunque copio la costante lingua, chiudo, vado in italiano, clicco sul nuovo e qui inserisco la costante lingua trovata in inglese. Se dovessi cercarla qui, come costante, come vedete non la trovo. Dunque la inserisco direttamente qui, perché so che è questa. E traduco questa stringa. Il tuo carrello è vuoto. Salvo. Aggiorno. Ed ecco che adesso me l'ha tradotta. Allo stesso modo non riesco a trovare questa frase. Infatti se faccio salva e nuovo in italiano e cerco questa frase, sia come valore ma come costante, ma non dovrebbe essere una costante, dovrebbe essere un valore, ecco che non lo trovo. Dunque ripeto l'operazione... Andando in lingua inglese, nuovo, cerco qui il valore ed ecco che mi ha trovato la costante di lingua. Ci clicco su, copio la mia costante, torno nella lingua italiana. Creo un nuovo override con questa nuova costante. Stessa cosa se io dovessi cercarla qui come costante, non la trova. Dunque io la inserisco direttamente qua. Ed ecco che scrivo benvenuto, benvenuti nel nostro negozio online. Salvo, aggiorno ed ecco che mi ha tradotto anche questo. E posso fare così con ogni stringa che non mi trova in automatico.